Oggi è giovedì 4 aprile ed è il giorno in cui ho la mia presentazione di gruppo Non so se ve l'avevo accennato ma nell'ultimo periodo insieme all'esame ho anche preparato una presentazione di gruppo appunto, che mi vale il 30-35% del voto di un paio di esami, quindi è abbastanza importante Le presentazioni iniziano alle 11, io ancora non so che ora sarò io quindi dopo che andiamo lo scopriremo, però prima devo comprare un paio di commissioni perché non ho mai tempo quindi devo andare adesso, che sono le 9, e, eh, perché voglio andare al mio fermo posta per vedere se mi avete scritto e una cosa che ci tengo a dire è ricordate di applicare il bollettino, il francobollo aggiuntivo per il fermo posta perché eh, se no vi rimandano le buste indietro quindi è molto importante che ve lo facciate quindi non imbucate semplicemente la lettera mandate ma in posta lo so è un casino ci perde tempo lo so mi dispiace e dite che è per un fermo posta poi vabbè lo scoprono perché c'è l'indirizzo comunque questo e voglio anche andare a prenotare l'appuntamento dal parrucchiere a parte che mi sono venuti dei capelli bellissimi non so se si vede Ok, sono un po' crespi, lo ammetto Però belli, mi piacciono comunque Devo andare dal parrucchiere per sistemare un po' le lunghezze Per sistemare un po' tutto Ho trovato un parrucchiere tramite Groupon Praticamente con 25 euro mi fa taglio, piega, ossigenoterapia Colore, non lo so, io non faccio colore, non faccio cose strane Però comunque hanno fatto un pacchetto completo con tantissime cose Cose che vabbè io non farò però un taglio e piega ehm, a 25 euro mi è sembrato molto conveniente, quindi perché no? Quindi adesso vado, a parte che sono bianca con questa luce. Oh, better, molto better. E vabbè, ok, allora vi reggo così. Ok. E se vedete qui dietro il telo è perché ho dipinto e sono una schifezza. E non ho ancora tirato giù la roba. In realtà ho dipinto solo una parete. Poi mi è passata la fobia. Ma voglio continuare a dipingere il resto di questa parete. Perché questa parete è... Ciao, unghietta. È giallognola. Non so se si vede. E non mi piace. E anche questa parete è molto sporca. Quindi continuerò a dipingere. Ho gli esami. Keep calm. Mm? Ok. E dopo aver fatto tutte queste commissioni. Andrò all'università a... Lavorare per il mio voto Spero di riuscire a filmare la presentazione Perché secondo me è davvero interessante Vi potrebbe piacere Si tratta del lancio di un prodotto nuovo Più o meno innovativo Che abbiamo inventato io e i miei amici Ed è il lancio di uno yogurt greco Bicompartimentale, tipo il Müller Mix Però invece di esserci cacao, gli anellini di cacao e zucchero Nell'altra parte c'è un mix di semi, cereali e frutta secca Quindi praticamente la mia colazione in uno snack E quindi si tratterebbe di uno snack che si può comprare al supermercato E molto sano, molto healthy sì, sì, vediamo, vediamo cosa ne pensano, vediamo cosa ci dicono Iniziamo la nostra giornata insieme Vi voglio far vedere come sono vista oggi perché... Secondo me sono vestita bene, poi Allora, come maglietta ho questa specie di polo a tre quarti Che però sembra leggera, ma in realtà è pesante Sotto ho una canottiera bianca, che è anche sporca E questa pittura non va mai via, quindi la nascondiamo Però così da allungare la maglia, perché sennò sarebbe un po' curta Poi ho questi pantaloni, che ho comprato con Jimmy a ben 12 euro Che, devo dire, sono belli e questi sono pantaloni che qui alla caviglia sono stretti in basso, non sono larghi, quindi tipo si allargano a sbuffo solo qua davanti. E ta -ta -ta -tan -ta -tan sono abbinati alla borsa, no? Eh? Che dici? Un po' troppo? Cioè. Poi, come scarpe, ovviamente non metto le ciabatte, ma metto le mie nuove superga, che mi hanno distrutto i talloni. Sono pieni di vesciche, ma io imperterrita continuo a metterle. Bene andiamo Salve! Mi sono venuta a controllare se mi è arrivato qualcosa con il fermo posta. Il e... fermo posta? Sì. Con cosa. con, con... con che numero? Eh no, è nome e cognome, Fasciano Silvia. Quando gli dicono piano? Oh, oh, allora, queste sono le lettere Grazie Questa una firma Grazie mm -hmm. Bene, grazie all'efficienza delle poste italiane Questa mattina riesco soltanto ad andare in posta E non riesco ad andare al parrucchiere Perché ovviamente ci prego troppo Comunque mi avete scritto grazie e a tutti coloro che mi hanno scritto voglio dire che rispondo per mail se mi lasciate un recapito e lo farò appena mi è possibile, ho già risposto da alcuni di voi e giuro che appena riesco, appena un po' di tempo, mi impegno e risponderò a tutti è bellissimo leggere quello che mi scrivete, davvero mi fate sentire molto importante, grazie e basta, quindi adesso vado alla presentazione all'università Forse se prima l'ho specificato ma non è che volevo andare dal parrucchiere, volevo andare soltanto a prendere appuntamento Perché ho provato a prenderlo per telefono ma mi ha detto che vuole vedere il mio capello per capire cos'è meglio fare Cosa che mi ha detto molto professional e quindi devo andare di persona Per pranzo che mi sono ricordata ora di dovermi fare, ore... 10, quindi sono in ritardo Ovviamente dovrei essere lì a ripetere Comunque, sorry, ma devo prepararmi da mangiare Mi preparo il couscous Con tonno, avocado, ceci e pomodori In quanto ieri sera ho mangiato l'insalata di polipo Sempre con gli stessi ingredienti E quindi ce li ho qui già, beh, già pronti 3 secondi ed è tutto pronto Ai, tia, Sono un disastro Quindi prendo la mia bella scatolina Ci metto un po' di rucola Taglio l'avocado, non so perché lo sto facendo tipo in ginocchio e... Fu. Nel frattempo vi volevo dire che um, sono ricominciate le puntate di Masterchef Australia Masterchef Australia secondo me è il programma di Masterchef, cioè il format di Masterchef migliore al mondo Perché non è che fanno soltanto le sfide ma insegnano un sacco e fanno le masterclass e tutto, e in più i giudici non sono stronzi come quelli italiani, ma sono molto carini e tra un po' gli dispiace mandarvi via la gente. E in più cioè, i partecipanti sono fenomenali, cioè, niente in confronto ai nostri italiani. Cioè, non me ne vogliate, però davvero sono qualcosa di pazzesco. Ci sono state le prime tre puntate per definire i primi 24, e hanno già fatto delle cose assurde i miei saliti pomodorini merinda che devo lavare Ci ho quasi perso un dito ragazzi poi nel frattempo vi voglio dire che sarò al Rimini Wellness dal venerdì pomeriggio circa alla domenica molto probabilmente sarò a uno stand e a presto quando abbiamo definito i dettagli vi dico quale quindi saprete dove trovarmi in quel determinato giorno a quella determinata ora ma per il resto sarò a zonzo probabilmente con gli altri youtuber in quanto eh, verrò a Rimini da sola non sarò accompagnata da nessuno peggimi ha gli esami da fare insomma non è che si può prendere tutti questi giorni di vacanza per me e eh, quindi sarò a zonzo con gli altri youtubers quelli famosi quelli bravi Ecco, solitamente metto un pomodorino buono Che è il pomodorino merenda E un pomodoro cattivo Per ottemperare il gusto Cioè non è che è cattivo Questo pomodorino, questo pomodoro È che è un pomodoro a grappolo E non sa di niente Però oh, dai, ne mettiamo metà E via fu, fu. Non ti tagliare le dita E giù Ok, tutto tagliuzzato Questo Non mi ricordo neanche cosa ci fosse dentro ma It's ok Penso che ormai mi odierete per questa ricetta Perché direi, ma se non mangi altro No, quando sono di fretta no E cosa mi manca? I ceci Volato un ceci I ceci E il couscous Ups Ho fatto un casino se non sto qui, non illumina quindi vi prendete la mia faccia. Sarebbe meglio il couscous freddo, ma l'ho fatto ora, per ora. Ok, quindi tutto è dentro. Manca il tonno, ma non lo apro adesso perché sennò l'una mi accoltella e lo apro eh, all'università. Me lo porto dietro e basta. Adesso qui cerco di dare una mescolata. Ah, no, aggiungo. Ups un po' di pepe mancabile qualche fiocco di peperoncino che ho riscoperto e adoro dell'origano ci sta sempre bene in realtà ci sarebbe meglio il basilico fresco ma io non ce l'ho bon, per fare questa preparazione mi ci sono voluti esattamente adesso 7 minuti quindi penso che sia abbastanza veloce adesso scappo sul serio ciao questo è l'unico modo per mescolare tutto bene Squeeze of lemon juice Ok ciao Ok let's go Allora, Ciao Io ci si va a la Bimba del melone E vi comporto un prodotto nuovo Per quanto si è Però io treco Mi compagno in Italia e e, eh, abbiamo um, utilizzato per uh, definire il prezzo finale il rapporto che esiste tra la crema di oggi Mueller, nostro competitor, e il Mueller Mix. E abbiamo notato abbiamo, che c'è un incremento di prezzo del 2 del 107% e quindi assumendo che i costi di aggiungere eh, i semi siano paragonabili a quelle delle aggiunte fatte da Mueller, l'abbiamo applicato al dell'Orcos che è il Rio Pirato Bianco di Danone. Abbiamo anche deciso di agire sulle dimensioni del packaging che consente di ottemperare l'aumento dei costi dato all'aggiunta dei semi mantenendo i profitti. E Infine abbiamo organizzato una campagna promozionale di promozione divisa in tre fasi corrispondente a tre quadrimestri, presumendo il lancio del prodotto tra, a gennaio, quindi inizio dell'anno. Nella fase 1 vi è il lancio del prodotto innovativo con contemporanea semplicità no cost. Bisogna comunque considerare variabili come il fatto che ha un prodotto nuovo e sconosciuto sul mercato, quando poi si andrà ad analizzare l'effetto. Nella fase 2, il periodo estivo, tra maggio e agosto, eh, attraverso promozione a volantino nelle principali insegne della grande distribuzione, che la sceglieremo attraverso l'analisi di distribuzione ponderata, vedremo come eh, l'effetto della produzione possa essere uno spostatore della domanda in quanto a qualità di prezzo si venderà di più. Però comunque quando andremo poi a analizzare bisognerà comunque considerare che eh, le, le quantità vendute saranno comunque aumentate in quanto siamo in più del ritardo dell'anno. E nella fase 3 eh, applicheremo delle riduzioni di prezzo, dato che con l'inizio della stagione invernale ci aspettiamo il calo della domanda, e quindi queste eh, riduzioni di prezzo avranno mani di sconti temporali durante comunque il periodo di A fine anno quindi sarà possibile valutare l'effetto delle diverse strategie non di prezzo e di prezzo considerando le variazioni di quantità vendute e l'impatto di esse sul fatturato. E quindi se la notte le per di Una settimana dopo che abbiamo mandato la mail a voi per questo progetto FIVIA ha lanciato il prodotto FIVIA SEMI NOCCE PORTASIECA Su vostro vita! Sono le due e un quarto e sto tornando ora a casa Non ho ancora mangiato perché la presentazione eravamo ovviamente l'ultimo gruppo Quindi, Comunque spero che abbiate un po' visto ho capito non so se si sente via bene la presentazione Mi spiace, sarà un po' buio Non ci hanno fatto molte domande particolari, quindi penso che sia andata molto bene Adesso mangio eh, Ciao Luna! Vane? Sì, voglio la tua vita Meno male che me l'ero preparato in anticipo Perché se adesso dovessi cucinare, mangerei tutto e niente, praticamente. Mi butterai su 8.000 gallette, mi butterai su la roba più semplice da prendere, affettato, formaggi, cose del genere. Invece? preppy prepischi! Facciamo le cose un po' da umano, quindi mettiamole nel piatto. O ciotola, che dir si voglia. Franz ha inventato questo riscaldamento che è una specie di preattivazione, chiamato preattivazione glutei, praticamente consiste nel andare sul roulant, massima pendenza, fare 5 più 3 minuti massimo. Poi andare a fare 50 rep di pressa orizzontale, di nuovo sul roulant, 50 rep di abductors, altri 3 minuti. Cioè, e poi devo andare a fare squat, hip thrust stacco. Batto. e stacco. Un un matto. È solo un riscaldamento. Devo fare 5 serie di squat sto facendo un piramidale discendente da 12-10 a 8 e adesso devo risalire a 10-12 quindi il grandissimo peso che sto usando 5 kg deve scendere perché se no non ce la faccio a ah, 3,25 tempo in cui cercavo di fare 20 per questo vi dico sempre che non conta mai quanto si solleva perché dipende dall'intensità del lavoro, da quante ripetizioni da tantissimi altri fattori quindi chiedere a uno quanto solleva e non è molto giusto sono appena tornata dal workout gambe devastante, mi sono fatta una doccia sotto la pioggia, l'altro giorno ero a prendere il sole e adesso piove, vabbè, sono estruccata quindi ho fatto la doccia e adesso sto preparando la merenda, diciamo che non so, mi sono inventata qualcosa, ho preso le gallette, prima pensavo di farmele salate, quindi ho preso il pepe, però poi ho preso il formaggino spalmabile, che io prendo questo qui, tipo Filadelfia. E Poi ho preso semi di canapa, polline, qui dietro abbiamo del cocco e adesso sto facendo delle gallette di riso con Philadelphia e questi topping. Non lo so sinceramente, avevo voglia di questo a quanto pare. La cena di stasera prevede dei tranci di verdesca al sugo di pomodoro e uh, melanzane... E la polenta per fare il sugo di pomodoro alle melanzane. Ho tagliato le melanzane, le ho lessate con un po' di acqua e aglio in polvere e cipolla. E poi, quando erano ben cotte, ci ho aggiunto il sugo di pomodoro e eh, l'ho fatto rapprendere. Poi ci ho messo dentro e ho fatto cucinare insieme al sugo i tranci. E questo è il risultato a parte. Nella padella ho il resto del sugo Perché vi volevo far vedere i tranci Prima che lanci tutto Comunque non sarebbe stato bello Già questo piatto non è molto accattivante Lo ammetto Però diciamo che con il sugo sarebbe stato ancora peggio Quindi Questo è il risultato finale E basta Io concludo qui questo vlog Spero che vi sia piaciuto Basta, ciao